il tuo capo ti ha fatto un cazziatone uè bel fieu stai calmino con la carta di credito aziendale altrimenti è meglio che spartiamo sulle capre oh, no. mi iscrivo? non mi iscrivo è ben poca cosa rispetto al dubbio di amleto ma nel dubbio meglio iscriversi Sara e Bianca ci hanno fatto notare nei commenti che questo potaverb è usato anche a Milano Sara, Bianca, tutti gli altri amici di Milano se avete qualcosa da suggerirci fatelo perché saremmo ben lieti di dare vita a uno spin off dei pota verbs Ischurbrambilla verbs Teatro, dritto per questa strada ma è in fondo affatto in dentro font fondo affat affatto ma che cosa accidenti vuol dire? Vuol dire lontano Molto lontano! Ma soprattutto in dialetto come si dice? In fondo fat! Questo potaverb che peraltro è stato suggerito da Bepi grazie si usa per indicare Teatro? Dritto per questa strada ma è in fondo affatto poi tanto è chiuso Può essere usato anche per di motivare Cosa vai a fare? Fino là in fondo affatto Molto, molto lontano Quindi come diceva il buon ciuchino Utilizza con fiducia, amico meridionale, il nostro potaverb per dare le tue indicazioni stradali Allora, sei sulla superstrada, prendi l'uscita ostuni Poi vai sempre dritto, ma... in fondo affatto eh Donaci un like e facci sapere se hai trovato la spiaggia di Torre Pozzelle, oppure il teatro. Ah, l'ho trovato il teatro, ma è chiuso da quasi un anno. Chissà se riapriranno o se si abitueranno tutti alla Dorso.